Ciao a tutti, oggi prepareremo il caffè scegherato, il tempo di preparazione della ricetta è di 3 minuti circa. Gli ingredienti sono ghiaccio in cubetti, zucchero di canna, caffè freddo amaro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i cubetti di ghiaccio. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 7 secondi a velocità 10. Aggiungiamo lo zucchero di canna e il caffè amaro che deve essere molto freddo. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto. A velocità 7. Il caffè shakerato è pronto, serviamolo subito in dei bicchieri. Caffè shakerato può essere servito con una spolverata di cacao, grazie e alla prossima ricetta.